Sport per tutti nel progetto Capitano Uncino. Gambe di legno, vende sugli occhi e uncini. Nel mondo dei pirati o meglio della filibusta tutte le disabilità avevano ruoli e collocazioni utili a bordo, dal capitano al nocchiere allo stromo fino al mozzo. Si ispira a questa tradizione Capitano Uncino, il progetto WISP che ha coinvolto ragazzi e ragazze con e senza disabilità per realizzare delle vere imbarcazioni, ognuna con la sua ciurma. Il maestro d'ascia Giorgio D'Andrea. Gli abbiamo dato proprio quello, gli abbiamo dato la possibilità di, di andare a mare però con una cosa costruita da loro che non è da tutti quindi la soddisfazione è proprio quella cioè loro non vanno su una barca già fatta loro vanno su una barca costruita da loro le barche sono state varate ieri a Pesaro, Civitavecchia e Santa Maria di Leuca, stamattina a Scoglitti frazione di Vittoria, una barca realizzata a Brescia era stata già varata nei giorni scorsi sul lago di Seo, il presidente WISP Tiziano Pesce un'ulteriore testimonianza di come lo sport sociale di come lo sport per tutti sia assolutamente inclusivo Federico Mello, GR1